La navigazione in mare aperto, rischi e pericoli da non sottovalutare Benvenuti a questo video sulla navigazione in mare aperto Chiunque abbia mai preso il largo sa che navigare in mare aperto può essere un'esperienza emozionante, ma anche pericolosa In questo video esploreremo 11 rischi e pericoli che i marinai devono affrontare in mare aperto quindi, preparatevi a salpare e a scoprire tutto sulla navigazione in mare aperto. Numero 11 Un mercantil di bandiera liberiana, chiamato Songa Iridium, si è arenato al largo della costa del Bosforo dopo aver perso il controllo. La nave riuscì a fermarsi solo quando si è incagliata contro la costa. Fortunatamente, il capitano ha fermato la nave all'ultimo minuto, evitando il disastro. Dopo aver realizzato il pericolo, ha gettato l'ancora della nave che entrò in contatto con la terra vicino sul trafficato e pittoresco canale che attraversa la più grande città della Turchia. Apparentemente, il malfunzionamento del computer a bordo è stato la causa dell'incidente. Successivamente, due rimorchiatori sono intervenuti per salvare la songa Iridium e riportarla al mare di Marmara. Numero 10 Una nave da carico si è schiantata contro la costa sulla riva del fiume Guampur in Cina dopo essere entrata in collisione con un'altra nave. L'impatto ha causato al Gingeri, la nave coinvolta, di deviare verso la riva e schiantarsi contro la banchina del porto, danneggiando la strada e interrompendo il passaggio dei pedoni. La nave Gingeri era carica di sabbia e ghiaia ed è stata gravemente danneggiata nella sua parte anteriore, ma non si è verificata una perdita di capacità di navigazione. Due rimorchiatori l'hanno scortata fino al distretto suburbano di Mingham. Nel frattempo, l'altra nave coinvolta nell'incidente, chiamata Ran, è riuscita a riprendere la navigare senza problemi ed è ancorata nel distretto di Yampu. Numero 9. Questo video mostra il momento in cui due giganti di 300 metri si scontrano lateralmente nel porto di Karachi in Pakistan, uno dei più trafficati dell'Asia Meridionale. La collisione ha fatto cadere in acqua una ventina di container contenenti merci considerate di alto valore, tra cui auto di lusso. Per questo motivo, le operazioni portuali sono state temporaneamente sospese fino a quando i container non potranno essere recuperati. Si è scoperto che la nave, Tolten, che era troppo vicino a Lamborghini Bay quando è stata ormeggiata e caricata, e che era guidata da un capitano con una licenza di navigazione falsa. Numero 8. Questa nave, chiamata Acacia, si stava muovendo a notevole velocità quando è entrata in collisione con una porta di una chiusa ed è rimasta bloccata. Si creò una falla, causando l'ingresso di acqua, che ha richiesto l'intervento di un rimorchiatore. Si ritiene che un guasto al motore della nave possa essere la causa dell'incidente. Numero 7. In questo video, la nave, Grande Rodosi, distrugge la Tonnara, Apollo. Che era legata al molo di Port Lincoln, in Australia. Apollo, che non era presidiata al momento dell'impatto, affondò rapidamente dopo l'incidente. La «grande rodosi ha subito danni minori ed è partita, mentre il capitano della nave, Apollo, è rimasto gravemente ferito. L'ordine di fare marcia indietro è stato dato, ma il motore principale non funzionava correttamente. Apparentemente, il responsabile fu un danno al motore e una sbagliata comunicazione tra la sala macchine e il capitano la nave ha continuato ad avanzare nonostante gli ordini di stop. Questa mancanza di comunicazione ha causato la distruzione della tonnara, Apollo. Numero 6. La nave cargo Vita Spirit, lunga 200 metri, era diretta dall'Egitto all'Ucraina quando si è schiantata contro uno storico palazzo sulle rive del Bosforo. Tutto sembra essere stato causato da un blocco apparente del timone, che ha impedito alla barca di virare ed andò a finire di fronte a un edificio costruito da dignitari ottomani nel XIX secolo, valutato 85 milioni di dollari. Fortunatamente, l'edificio era disabitato, ma di solito era affollato ed affittato per matrimoni ed eventi. Le autorità turche hanno interrotto il traffico nel Bosforo mentre il Vita Spirit veniva trainato. Numero 5. Questo video è stato registrato in un cantiere navale in India. Durante le manovre di attracco, una nave ha urtato accidentalmente una piattaforma di ferro, facendo ondeggiare una grande struttura di acciaio fino a farla cadere a terra a pochi metri dagli operai. Fortunatamente, tutti erano al sicuro perché avevano appena lasciato la piattaforma prima dell'incidente. Numero 4. In questo video, da diverse angolazioni, si può vedere il momento in cui una nave da carico con bandiera panamense si è schiantata lateralmente contro un molo a Tangin Gemme, Indonesia, provocando il crollo della grande grua a cavalletto. L'incidente ha causato la caduta di un'intera pila di container e ha trascinato con sé un'altra nave più piccola che era attraccata sul posto. Apparentemente, il mercantile si stava preparando ad attraccare al molo quando un guasto al motore lo ha fatto impazzire. Fortunatamente non ci sono state vittime tra gli operai, che hanno lasciato il posto appena in tempo per vedere la nave avvicinarsi alla gru nella sua caduta, schiacciando 3 camion e 14 container e causando gravi danni all'ormeggio del molo. Le perdite sono state stimate in quasi 4 milioni di euro. Nel frattempo, il Celia 8, che è stato trascinato dalla nave da carico, ha rotto gli ormeggi a causa dell'impatto ed è stato spostato lungo il molo accompagnato dai suoni dell'acciaio che si contorcevano. Numero 3. Il forte vento e le acque agitate hanno causato questo disastro in Spagna, dove un ottimo traghetto gestito dall'azienda italiana e veloci navi si sono schiantati contro una gru portuale durante l'attracco nel porto di Barcellona. Questo ha causato il crollo di una enorme gru e un successivo incendio. Si riferisce che la nave stava per attraccare quando la sua prua ha colpito la gru e è caduta su quattro container. Da diverse angolazioni si può guardare l'entità del disastro. La compagnia proprietaria del traghetto ha detto in una dichiarazione che i forti venti e le correnti oceaniche hanno deviato il loro corso verso la nave impedendone l'attracco e spingendolo contro il porto. Il traghetto era lungo 650 metri e al momento dell'incidente trasportava passeggeri e veicoli. Tra questi non si segnalano feriti a bordo. Numero 2 la nave portacontainer Ponte Milano di 360 metri di lunghezza e 50 di larghezza si è schiantata durante il tentativo di attracco nel porto commerciale di Busan in Corea del Sud, il quinto porto per container più grande del mondo. Con una stazza lorda di 150.000 tonnellate, si è scontrata con il portale di carico ed è crollato come un castello di carte. La nave fuori controllo ha colpito la nave portacontainer Sesfan Ganges dal molo durante l'attracco. Anche due gru sono state colpite. Tutto è avvenuto per un'approssimazione, arrivando nel lato al molo troppo velocemente e dentro un angolo troppo stretto, così che la poppa spazzava i delle gru di carico della banchina e una che è crollata sul ponte della nave. Numero 1 Questa grande nave da carico, che appartiene a Orient Overseas, si stava preparando per attraccare in un porto del Taiwan meridionale quando si è scontrata lateralmente con una nave più piccola che era attraccata al molo. L'incidente ha causato un effetto domino contro una pila di container, mentre i dipendenti del posto correvano per le loro vite. Sembra che la nave si sia avvicinata troppo al porto. Gli operai segnalarono alla nave che stava ormeggiando troppo in fretta, ma non si poteva fare più nulla. Sono stati persi milioni di dollari. Solo le due gru avevano un costo di 21 milioni di dollari aggiunti al danno causato a circa 50 container. È stata aperta un'inchiesta contro l'equipaggio dell'Orient Overseas per le loro responsabilità sull'incidente. Grazie per averci seguito fino alla fine di questo video. Speriamo di averti fornito informazioni utili e interessanti. Se ti è piaciuto questo contenuto, assicurati di iscriverti al nostro canale YouTube per non perdere i prossimi video. Inoltre, ci puoi trovare anche su Facebook, TikTok, Instagram, Twitter e sul nostro blog. Seguici sui social media per rimanere aggiornato sulle ultime novità e per interagire con noi. Inoltre, dai un'occhiata al link in descrizione. Lì troverai le nostre guide complete e approfondite, che ti aiuteranno a raggiungere i tuoi obiettivi e migliorare la tua vita in molti modi diversi. Grazie ancora per averci seguito e ci vediamo nel prossimo video. We'll